Ciao, come state? Eh, questo è il nostro solito post che facevo dopo per raccontare un po' che cosa ci siamo detti, oggi, anche oggi eravate tantissimi e abbiamo parlato di tantissime cose, in realtà sì, dobbiamo dire la verità, non siamo partiti proprio con un tema, eh. però poi mano a mano insomma, il tema è uscito fuori partendo da quello che io ho visto al Salone del Libro, ovvero questo eh, museo della fantascienza, il MUFANT che, sono, che ho conosciuto, eh, il quale Federico da Roma ci ha detto che lui l'ha visitato quando è venuto a Torino per lavoro, Agostino, magari ne approfitterà venendo su da monopoli ad alessandria a novembre per trovare dei suoi amici quindi magari farà un salto anche a torino e io di questo sono contento quando posso darvi anche delle informazioni su cosa visitare qui nelle mie zone insomma quando venite su poi anche io l'ho scoperto sul del libro e presto andrò a visitarlo così poi magari vi faccio anche una recensione a parte questo insomma eh, sono, devo dire la verità è eh, che eh, anche mh, eh, Peter insomma, ci ha fatto venire l'acquolina in bocca perché ci ha raccontato un po' di queste barche dei pescatori che stavano arrivando a Isola e che eh, a me insomma come, come immagine l'idea delle barche dei pescatori che arrivano mi piacciono sempre tantissimo eh, e poi vabbè tutto quello che loro ci portano e eh, chi sa cucinare il pesce se vuole anche cucinarlo a me va benissimo anzi lo accetto e eh, eh, come dicevo insomma, Peter eh, ci ha detto che avrebbe cucinato queste triglie eh, che ha comprato fresche e avrebbe bevuto anche un buon vino della sua terra, beato te, <ride> Peter. Eh, occhio a quello che ci racconti quando si parla di mangiare. Uh, tra l'altro, mangiare. Insomma, abbiamo salutato anche Pachi che mi ha detto di andare a salutare i suoi amici a Torino al Cacciotarallo. Ci andrò presto, promesso. Te li saluto e poi insomma, salutiamo anche Luciano, questa new entry. Anche lui, cuoco, che ci ha invitato a andare nel suo ristorante al vecchio scalo nell'entroterra genovese a Novi Ligure ci andrò, ci andrò, perché dovete sapere che insomma eh, l'entroterra genovese ha tantissimi prodotti eh, eccezionali ma un po' come tutta la nostra Italia e che quindi vanno veramente degustati per cui sì, faremo anche quello, faremo anche questo giro e poi che cosa mi avete detto? beh, mi avete consigliato, Mega Naturista ha consigliato un libro da leggere eh, proprio perché ci avviciniamo ad Halloween questa storia eh, Una strega, insomma, Lombardo di Cesarina Briante che in qualche modo è ambientato eh, vicino all'aeroporto di Malpensa nel 1600 una no? storia intrigante come ci dice lui quindi non mancherò anche di leggere questo libro insomma me lo sono appuntato mi sono appuntato tantissime cose perché poi mi sono appuntata anche il cosmoprof di Bologna eh, di Maurizio che insomma ha detto che il mondo delle donne eh, ho aperto e chiuso una parentesi perché non è proprio il mio mondo perché io non amo essere così al centro dell'attenzione truccate e tutto quanto ma eh, è sempre insomma, piacevole visitare anche questi, questi, questi appuntamenti dove trovi un po' di tutto, trovi le novità e vabbè prendi spunto perché no. E poi, e poi grazie a Federico perché mi ha dato veramente tantissime indicazioni su dove andare a Roma visto che ci dovranno andare i primi di dicembre e, e quindi insomma mi ha dato un po' di idee dove dormire, dove mangiare così come ha fatto anche Ago che mi ha dato il sito BellitaliaVacanze.it che gli ha un suo amico, e che quindi andrò anche lì a vedere e andrò a cercare delle informazioni per Roma. Bene, con questo abbiamo fatto un'ampia carrellata di quello che ci siamo raccontati, per cui io vi aspetto martedì mattina, come sempre, qui 9.15, se volete venire a me trovare sono anche su Patreon, Simona, non solo radio, e nel frattempo vi lascio anche la mail se volete scrivermi imhlibun.it un bacio, un abbraccio, vi aspetto e fate i bravi se potete, mi raccomando, ma siate sempre curiosi. Ciao! La prossima settimana però ho un tema, eh, promesso. Ciao.